Ciao ragazzi di nuovo insieme! Allora, ho da dirvi tantissime cose, eh, spero di farlo molto brevemente in questa prefazione di questa nuova lezione Allora, prima cosa, quest'anno farò, eh, pubblicherò, eh, tempo permettendo, cose permettendo, una lezione eh, dedicata a, come ho detto nell'ultimo video, eh, a chi è un po' alle prime armi una a chi è a livello più avanzato quindi due pubblicazioni settimanali poi vedrò i giorni comunque mi sembra che il martedì eh, stia andando eh, diciamo bene nel mio piccolissimo <ride> ancora pochi ehm, per chi è alle prime armi e poi giovedì farò eh, l'altra allora eh, altra cosa da dirvi se c'è qualcuno che l'anno scorso, io dico l'anno scorso per intendere anno eh, settembre, giugno eh, che ha partecipato alle due dirette che ho fatto eh, nella quale ci scambiavamo eh, idee, consigli eh, rispondevo alle vostre domande a me è piaciuto moltissimo sono piaciute moltissimo quelle due esperienze la, rifare, la rifarei molto volentieri non sono migliorato con l'estate con parlantina eh, quindi se c'è qualcuno di nuovo o di diciamo vecchio nel senso che qualcuno che ha già partecipato e che avrebbe piacere tutte le volte cinciampo eh, a, a, a rifare qualcosa del genere o perché no anche organizzata diversamente benissimo eh, chi vuole partecipare proprio anche lui con eh, lui o lei con la sua webcam si può trovare mille soluzioni, basta eh, scriverci e casomai riprendere un attimo il discorso della community, del forum eh, quant'altro. Quindi questo mi rivolgo anche ad Antonio, mio collaboratore di fiducia. Eh, detto questo, ho ricominciato anche a chiedervi eh, di, di, di lasciarmi un commento sul mio sito, nella pagina video-lezioni, questa qui, la metto, eh, dove potete eh, appunto scrivere quali sono i vostri dubbi, incertezze, quali sono le lezioni che vorreste eh, che io facessi, eh, oggi rispondo a Paolo23 che mi ha scritto, ciao Igor, il mio problema è mantenere la precisione a velocità elevate, consigli, grazie mille. Quindi, rinnovo ancora l'invito a, a farmi richieste, che... Eh, me è bellissimo poter fare lezioni su richiesta e vado a rispondere a Paolo ma come sempre è rivolto a tutti allora per la velocità io tra l'altro come avevo detto qualche video fa dopo l'estate ho perso un po' d'allenamento perché ho suonato tanto dal vivo ma esercizi e roba simile era da maggio che, che non li facevo quindi mi cogli proprio nel momento giusto perché mi sono rimesso anch'io a fare un po' di, di pratica perché sullo strumento eh, diciamo è come uno sportivo che non si allena insomma dopo qualche mese è arrugginito allora, primo eh, esercizio che propongo ovviamente ce ne sono un'infinità e il consiglio migliore è sempre quello di inventare però posso darvi qualche spunto e il primo vediamo che mi ero guardato prima eh, non me lo ricordo più aiuto ah, è di prendere eh, un uh, pattern un, uh, una scala qualsiasi cosa la prima cosa che viene in mente facciamo una pentatonica mm, re, re pentatonica maggiore re ok re mi fa diesis la si re all'ottava sopra. che Io ovviamente posso prendere così, posso prendere in altri punti, eccetera eccetera. Posso partire da altre note. Eh, ora prendiamo una forma normalissima e mettiamo il metronomo ad esempio a 100, quindi vado, tri, qua e suono prima eh, tutti i quarti, ovvero provo altre posizioni. Fin qui tutto bene. Ora provo una battuta... Eh, due battute in quarti e una in ottavi. Quindi in ottavi... faccio eh, due battute in ottavi e una in sedicesimi. Questo è il primo esercizio che mi è venuto in mente, quindi raddoppiare in pratica la, la velocità di esecuzione con il metronomo sempre gli stessi bpm, quindi una volta faccio quarti, una volta e poi da lì si può fare appunto su scale, su frasi, su patte, eccetera, eccetera, eccetera, inventate. Secondo esercizio, mi è venuto a mettere perché ci ho passato dei secoli... <ride> tratto dal programma che è tuttora il programma della Lizard, quindi il libro di Matteo Giannetti che saluto se mai vedrà questo video, Grande Mate, che eh, in pratica nel libro di tecnica della Lizard c'era eh, degli obiettivi. L'obiettivo di questo esercizio era arrivare a farlo, a eseguirlo a 120 bpm e tutt'oggi che sono sono diplomato, mi sembra, nel 2015, faccio una fatica enorme a farlo, proprio perché probabilmente da quanto l'ho odiato al tempo eh, ancora ho brutti ricordi. Allora, l'esercizio era in Do maggiore, io ve lo propongo in un'altra tonalità, facciamo eh, Si sì, sì, maggiore. Quindi partire eh, tutti i arpeggi... Di, di settima su, su tutti i gradi della scala di, di si maggiore quindi eh, due, due sedicesimi per nota quindi si si re diesis fa diesis e la settima maggiore la diesis e scendo dal secondo grado con l'arpeggio questa volta minore settima quindi sarà un do diesis minore settima poi vado sul terzo grado faccio ancora l'arpeggio di minore settima quindi re diesis minore settima poi ho sul quarto grado il maggiore settima che è un mi tanto trovate tutto scritto mi raccomando scaricate il pdf ho un, ho un accordo ho un arpeggio di dominante, quindi maggiore con la settima minore, minore, diminuito e maggiore. Eh, lo posso fare ovviamente anche qui, partendo da qui, riprendermi poi variare più possibile, non sempre la solita diteggiatura eccetera eccetera, io posso farlo così il sì, ma anche così Posso riscendere così, oppure risalire così o così, insomma l'obiettivo è farlo in più tonalità possibili, ovviamente con la precisione, qui eh, si parte ovviamente da da, da, da, più, da velocità più ridotte, per arrivare poi come obiettivo a quello. Proviamo un attimo, metto ad esempio 100, quello di prima, <ride> la velocità di prima. 2, 3, 4. Ho <ride> sbagliato alla fine. Poi posso aumentare gradualmente, mettere tipo il metronomo che aumenta di tot ogni tot battute qui ci sono le app di cui avevo parlato oppure aumentare per dire di, di 5 alla volta 3, eccetera fino ad arrivare a famosi 120 che ancora oggi maledico in senso buono Matteo questo era il secondo esercizio ultimo esercizio di oggi anche perché se no vado veramente sempre lungo eh, è quello di prendere eh, un ad esempio un arpeggio, eh, facciamo. sarà in, in, in Re prima eravamo, mi pare, anzi, rimaniamo al Si prendiamo Si minore. E eh, poi vi spiego quando arrivo a La faccio un La Major 7. Quindi ho si minore settima, quindi si, re, fa diesis, la, poi do diesis, mi, sol diesis, se sommo questi due arpeggi mi viene fuori un, un Sol minore tredicesima. Quindi ho la tonica, la terza minore, la quinta, la settima minore, la nona maggiore, l'undicesima giusta e la tredicesima maggiore. Questo serve eh, per, appunto, si parlava anche di precisione a velocità alte, consiglio sempre quello di registrarvi per poi sentire se ci sono sbavature. E l'altro consiglio è quello di scomporre l'esercizio che alla fine dovrebbe venire lentamente così. Oppure in terzine. Per arrivare a essere precisi su una cosa del genere, che qui vado a suonare quattro corde, la difficoltà è anche quella. Parto dalla corda di Mi e arrivo alla corda di Sol, quindi ho vari salti. Per arrivare a fare questo, io sono abituato a scomporre l'esercizio eh, e mettere in loop una piccola parte un segmento quindi ad esempio faccio la triade trovo cerco di lavorare innanzitutto su, sulla posizione migliore da prendere dopodiché sulla mano destra nel senso parto col dito medio col dito indice Cercate di fare caso a tutto quello che succede. In fase di studio, ovviamente. Poi quando si suona, poi aggiungo una nota. E piano piano vado a comporre vedete piano piano mi viene anche a che velocità elevate fino a poi mettere il metronomo stabilire una velocità e farsi un obiettivo personale questo secondo me è lavorare sulla velocità ma in modo costruttivo, ovvero non serve, secondo me, dire ok devo arrivare a fare una scala a 700 bpm, no, eh, trovare i propri, anche perché ognuno abbiamo, ognuno di noi ha i, i propri limiti, i propri fisici, io non sono mai stato veloce in niente, <ride> qualsiasi cosa ho fatto nella vita sono lento. Quindi, anche con lo strumento, non ho mai raggiunto grosse velocità. Anche perché, onestamente, vi dico che non è uno dei miei obiettivi primari. Ovviamente, se eh, devo fare un brano in cui eh, sono richiesti dei passaggi veloci, eh, mi ci metto, studio, cerco di farlo, però sempre mantenendo l'idea che, eh, come ha detto il nostro amico, la precisione è più importante di eh, velocità più alta nel senso che se il mio limite è tot a quel limite voglio arrivarci mantenendo una precisione impeccabile quindi sul timing sulla pulizia sul tocco su tantissime cose ultimo consiglio quando si fa questi esercizi anzi due consigli se vi entrano dolori vuol dire che c'è qualcosa che non va fermatevi prendetevi il vostro tempo e la seconda ma ricordo più, <ride> ok, S -s -s -s -s -s -s va bene, ehm... vabbè, ve lo dirò nella prossima nella prossima puntata, c'ho un po' la testa confusa. Ehm... Ah, tenete <ride> tenete sempre eh, i muscoli eh, più rilassati possibile. che questa cosa qui. Se la fate, eh, a Livorno si dice, intirizziti, cioè eh, tesi, con muscoli tesi, muscoli eh, in tirare, in for, in forzati, diciamo, non vi verrà mai. Se invece fate finta di essere lì a fare un pisolino, tutto rilassato, tutti i muscoli, quindi non solo eh, questa parte qui, ma anche le spalle, tutto deve essere rilassato, eccetera eccetera, eh, questo è un modo, secondo me, corretto di, di studiare, di lavorare anche su argomenti come la velocità, spero di aver accontentato, eh, aspetta, Paolo23, eh, se ci sono altri dubbi scrivimelo tranquillamente, ovviamente gli esercizi sono infiniti, eh, vi ho proposto questi che mi sono venuti in mente oggi eh, ma me ne sono già venuti in mente altri milioni mentre facevo questi quindi ragazzi vi, vi ringrazio, vi rinnovo l'invito a comunicarvi se eh, appunto se avete eh, richieste o se appunto volete partecipare a nuove a nuovi eventi online quest'anno, grazie mille a tutti eh, grazie per avermi continuato a seguire nonostante la lunga pausa estiva, ci vediamo al prossimo video.